Ciao, sono Marco, sempre a spasso insieme al fedelissimo amico a Quattro zampe in questi posti meravigliosi che lui adora, ma anche io altrettanto, e stavo riflettendo e voglio condividere con te il pensiero, non so se ti è mai capitata una di quelle giornate storte, no, Vabbè, la giornata è andata così, la giornata è storta, adrizzala, in questo video voglio parlarti di responsabilità e eh sì perché bisogna smetterla di lasciare la responsabilità di determinati eventi o determinati umori o determinate condizioni a qualcosa di eh, indefinito, la giornata è andata storta, come se la giornata avesse un carattere suo, oppure la giornata standard o storta. No, in realtà puoi fare qualche cosa in merito, ovviamente se vuoi aggiustare la giornata, se vuoi prenderti la responsabilità del tuo, della tua vita, di quello che ti accade, è chiaro che ci sono degli eventi esterni e quelle sono diciamo un po' le carte che ci dà il destino ma poi sta a noi giocarle, quindi assumiamoci la responsabilità di come sta andando la giornata perché se sta andando storta puoi sempre addrizzarla, responsabilità ce l'abbiamo tutti questa responsabilità e abbiamo tutti quanti il potere di addrizzare qualunque giornata e di gestire qualunque evento ci venga incontro positivo o negativo possiamo trasformarlo da negativo anche in positivo ovviamente sto generalizzando ci sono eventi che purtroppo sono delle calamità a cui non possiamo mettere rimedio però in un modo o nell'altro nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, possiamo fare qualche cosa per aggiustare la giornata e per prendere in mano le redini della nostra vita. Ti saluto con un abbraccio.